Un mese di attività sportiva gratuita per promuovere il benessere fisico e l'inclusione sociale, la salute e la prevenzione come rimedio naturale per abbassare l'incidenza di patologie connesse ad uno stile di vita sedentario e il progetto Pillole di Movimento, iniziativa dell'Unione Italiana Sport per Tutti, in collaborazione con le farmacie dell'area metropolitana di Catania. Fare sport significa dare movimento al proprio fisico, al proprio organismo, alla propria mente soprattutto, perché lo sport aiuta anche lo sviluppo mentale, aiuta a stare bene, aiuta a essere sereni, specialmente in questo periodo di pandemia, dove la sedentarietà purtroppo ha preso il posto del movimento. Nelle farmacie catanesi si potranno ritirare le pillole di movimento realizzate con il contributo del Dipartimento Nazionale per lo Sport all'interno delle scatoline, il bugiardino con i coupon da utilizzare per svolgere 30 giorni di attività motoria presso le associazioni che hanno aderito al progetto. Si potrà fare piscina, palestra, c'è l'arrampicata, la vela, trekking, penso che ce ne sia per tutti i gusti. Tutti potranno usufruire di questa bellissima pillola di movimento. I buoni gratuiti potranno essere utilizzati fino al prossimo 31 maggio.